alla prossima, ciao chef stiamo a ciao chef sempre con Vittorio della Tuscia Vittorio mi sono portato un formaggetto latte crudo di capra con pistacchio lo possiamo abbinare con uno dei tuoi oli olio di quale mi consiglieresti? Eh, tu mi metti alla prova ogni volta, ma io so rispondere. Abbiamo un olio per ogni circostanza. Questo che noi abbiamo assaggiato in purezza, se ti ricordi, si sposa molto bene con il pistacchio che contrasta con l'acidità e con la morbidezza del formaggio che c'è sotto. Questo Essendo si molto vegetale, Eximius, è il nostro monocultivar, quindi olive di un'unica qualità, in questo caso caninese, lavorate a sé. La sua caratteristica come abbiamo visto quando l'abbiamo assaggiato è al naso erba tagliata fresca, un sentore molto fresco e in bocca eh, un sapore di eh, cardo, mallo di noce per questo si abbina molto bene al pistacchio e anche rucola quindi molto fresco come abbiamo visto quindi ci teniamo molto a tutti i nostri oli però a questo in particolare. Per noi è come lo champagne, il caninese per vetralle e per la tucia. Eh, vorremmo che diventasse famoso e conosciuto per quella territorialità. Io vado all'assaggio allora? Eh perché io che faccio? Guardo. Impreziosisce ogni prodotto che già di per sé è buono, però un filo d'olio proprio esalta al palato qualsiasi piatto, anche in questo caso un piatto semplicissimo, freddo, non cotto. Ciao Chef, è un programma di cucina e non solo, con Antonella Biscardi e Chef Roberto Scarnecchia. È un viaggio nei colori, nei sapori, nelle tradizioni e nelle meraviglie della nostra bella Italia. Ciao Chef, dal lunedì al venerdì alle 21.30 su Alma TV.